Quindi ci vogliamo alzare, e leggiamo insieme da Matteo, capitolo 21, versetto 12. Poi Gesù entrò nel, nel Tempio di Dio, ne scacciò tutti coloro che nel Tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiavaldi e le sedi dei venditori di colombi. E disse loro, sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di adorazione, o orazione come Bibbie, o altre Bibbie dicono preghiera. «Ma voi ne avete fatto un cuomo di ladroni!» Allora vennero da lui nel Tempio ciechi e zoppi, ed egli li guarì. Ma i capi del sacerdote gli scrivi, «Viste le meraviglie che egli aveva fatto, e i fanciulli che gridavano nel Tempio dicendo, «Osanna il figlio di Davide!» ne furono indignati. Egli dissero: «Stendi, senti tu ciò che questi dicono?» Gesù disse loro, «Sì». Non avete mai letto dalla bocca dei lattanti e dai lattanti, dalla bocca dei bambini e dai lattanti, tutti si è procurato la lode? E lasciatevi uscire dalla città verso Betania, e là riposò per la notte. Amen? potete sedere. Oggi non prenderemo altri versetti, solo questi versetti perché ci devono dire tanto e ci devono parlare nel profondo e nel profondo allora perché Gesù scaccia questi, eh, questi uomini dal Tempio allora noi sappiamo che c'è eh, che eh, andavano al Tempio coloro che dovevano adorare Dio quindi quelli che andavano al Tempio stavano andando perché stavano adorando Dio volevano adorare Dio non è che uno va al Tempio per fare bella presenza la loro intenzione era andare là dentro offrire il sacrificio secondo la legge di Mosè non stavano inventando niente di nuovo non stavano facendo niente di particolare ma Gesù questa cosa cambiava. ha avuto il suo, il suo modo di pensare di ragionare che non equivaleva a quello che i giudei facevano in quel tempio in quel tempo e in quel tempio quindi perché c'erano questi cambiavaluti là? perché c'erano questi venditori di Colombia e comunque vendevano anche altri animali perché eh, in un periodo in cui erano eh, conquistati dai romani erano dominati dai romani la moneta corrente qual era? quella dei romani e siccome c'era sopra l'effigie dell'imperatore dell era qualcosa che non poteva entrare nel tempio era eh, considerato una cosa impura che non poteva entrare nel tempio quindi c'erano i valute che facevano questi cambiavaluti? Cambiavano il denaro pagano, il denaro eh, del, dell'impero, ma non solo dell'impero, perché c'erano altre, eh, soprattutto per le feste comandate, eh, venivano da tutti i paesi e c'erano un'infinità di monete pagane, tra virgolette, che non potevano entrare nel Tempio. E quindi cambiavano la valuta col ciclo del Tempio o ciclo sacro, che è menzionato nell'Antico Testamento. Quindi per onorare Dio in modo corretto, non facevano entrare queste monete impure ai loro occhi ok? e li cambiavano e entravano nel tempio quello che era il ciclo santo quello che doveva entrare il problema qual era? che in questo cambiavaluta c'era l'interesse da pagare e quindi c'era un guadagno da questa, questa cambiavaluta da questo, questo mercenomio, non lo so da questo commercio che facevano e Così si comportavano anche i, i venditori. I venditori mettevano un sovrapprezzo perché ti faccio trovare una merce pronta sul posto e non ti porti le pecore da lontano, te le trovi qua sul posto, te le vengo io. Tu sai già che sono pure, perfette, libere da ogni macchia, agnellini di quelli che devono entrare nel tempio. Qual era il problema? Che questo se le facevano pagare ancora di più. Ma il problema non era neanche tanto il pagamento... E queste poi sono scaramucce diciamo così. Il problema era tutt'altro. Quindi, versetto 12 dice così, poi Gesù entrò nel tempio di Dio, ne scacciò tutti coloro che nel tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiavalde e le sedie dei venditori di colombe. Ora la cosa che noi ci deve fare pensare un pochino, non è che Gesù ha scacciato i cambiavalde e i venditori non dice così, Matteo ci dice che ha scacciato fuori quelli che compravano anche, non solo quelli che vendevano cioè se io andavo al Tempio per onorare Dio con come diceva la legge di Mosè giusto, anche io sono stato cacciato dal Tempio, da Gesù ma dico Signore, ma io sono venuto qua nel Tempio per fare il mio dovere anzi c'è l'occasione e Gesù ha scacciato fuori sia chi vendeva sia chi comprava Ora, perché ha cacciato via pure quelli che compravano, che volevano arrivare alla presenza di Dio, eh, diciamo, in maniera santa e pura? Perché ehm, c'era una sorta di... Io... Ora ci arriviamo, ve lo spiego giusto, non ve lo voglio accennare. Ci dobbiamo fermare un attimino, perché... Gesù ha rovesciato le tavole dei cambiavanti. La tavole, siccome noi sappiamo che il Nuovo Testamento è scritto in greco, la stessa parola di tavole che sta per, in greco sta per tavole, eh, in greco vuol dire anche banca. Quindi non è che avevano solo un commercio là, avevano istituito dentro il Tempio una vera e propria banca. Quindi avevano portato qualcosa di estremamente... Pagano è vietato pure dalla legge di Mosè, perché la legge di Mosè vietava il prestito ad interesse, vietava l'interesse. Eppure all'ardello aveva impiantato una bella banca, Versetto 13, disse loro, sta scritto la mia casa, sarà chiamata casa di reazione, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Quando Gesù dice, voi ne avete fatto un covo di ladroni, non parla solo a quelli che commerciavano, ma anche a chi è che era coinvolte in questo commercio, cioè chi arrivava al Tempio per, per onorare Dio, era coinvolto in questo commercio ed era altrettanto costello come lo erano anche i capiavalli e i commercianti. Ora, dentro il Tempio, il Tempio rappresenta, rappresenta un po' ognuno di noi, uno a uno, ma rappresenta anche l'insieme dei credenti. Noi sappiamo che il vero Tempio non è più quello fatto di pietra, va bene, il vero Tempio è, sono i credenti messi insieme. Quando noi permettiamo di far entrare in questo tempio personale, ma anche eh, spirituale di fratelli, cose che non, sono, che non appartengono alla legge di Dio, perché Gesù non ha sconvolto la legge di Mosè, e ora ci arriveremo pure. Gesù non ha sconvolto la legge di Mosè, l'ha ristabilita. Che cosa succede? Che, no, che Gesù giustamente ci viene incontro e butta fuori tutto quello che non è di Dio. E non solo, tutto questo è un impedimento. Nel Tempio di Gerusalemme c'era un grosso impedimento. Vi ricordate quando Gesù è morto? Arrivato a un certo punto il velo te del tempio si è squarciato Perché? Perché quel Tempio ormai faceva parte di una mentalità che non era più quella del Cielo, era tutta carnale e umana e a volte era impregnata anche di cose diaboliche, come questa perché voi dovete sapere che questo tipo di commercio è, eh, in, non è qualcosa che ti porta alla presenza di Dio, ma è qualcosa che ti porta verso una religione fatta di uomini, ma anche peggio, perché c'è un commercio delle cose spirituali, è una religione pagana. Diventa una religione pagana perché tu hai perso di vista cos'è Dio per te, e gli ebrei avevano perso di vista che cos'era Dio nella loro vita. Non sapevano più come comportarsi con Dio e prendevano la legge di Mosè e l'hanno trasformata in qualcosa che non era spirituale, non era più una cosa spirituale. Non si avvicinavano più a Dio come se fosse loro padre. Si avvicinavano a Dio come se era un commerciante. Più io spendo per il Signore, più il Signore mi deve dare qualcosa. Dunque si è trasformata. Gli ebrei avevano trasformato la relazione che avevano con Dio. Non era più quella, non era più la stessa. Se voi ci, fate, se voi ci pensate, Mosè, che pure ha scritto la sua legge, beh, aveva instaurato un rapporto con Dio. Parlava. Sapete, alcuni pensano che l'arca serviva per le, come sedia, dove Dio si sedeva. E Mosè parlava con Dio. C'era questa intimità. Mosè sapeva perfettamente quello che il Signore voleva, perché gli parlava faccia a faccia, aveva instaurato un rapporto, un rapporto di amicizia. Gli ebrei avevano cambiato questo rapporto di amicizia in un rapporto economico. Gesù per questo si è infuriato, per questo ha buttato fuori tutti, perché avevano trasformato quella casa di preghiera in una banca, avevano trasformato Dio in un commerciante. Ora certo, noi pensiamo a questi livelli, lo eravamo forse quando eravamo cattolici, no? E pagavamo la messa per i defunti perché se non è in paradiso sappiamo che non serve niente, però noi abbiamo, abbiamo recuperato quelle fanze cattoliche, le abbiamo trasformate, abbiamo fatto sì che eh, nella nostra mentalità c'è cioè meno pecco più il Signore mi, mi benedice non è così il problema è che il tuo peccato porta problemi nella tua vita ma non che te li porta a Dio non è Dio che porta problemi nella vita di nessuno quando Gesù arriva nel Tempio e butta fuori tutta quella spazzatura che c'era non l'ha fatta per punirla l'ha fatta perché li voleva benedire è ehm, la perdita che hanno avuto questi eh, poveri, tra virgolette, commercianti è stata inferiore al guadagno che hanno ricevuto molti altri la perdita non è mai superiore al guadagno se Dio ha qualcosa da ridire contro di te benedici il Signore perché ti vuole dare di più dunque gli ebrei che si legavano al Tempio erano disposti, volevano la benedizione di Dio, ricercavano la benedizione di Dio, essi pensavano che più, pagando, più pagavano, più ricevevano. E questo ha trasformato la loro relazione in un rapporto economico e quindi è diventata, diciamo, una religione pagana. Cioè loro si comportavano come si comportavano tutti gli altri del loro tempo. Gesù invece voleva restaurare il tipo di rapporto che era secondo la parola di Dio. Versetto 14: Allora vennero, vennero da lui nel tempio ciechi e zoppi e di quelli. Ecco. Se voi ci fate caso, appena Gesù toglie di mezzo tutta quella spazzatura, iniziano i miracoli. Nel tempio, stiamo parlando del tempio nel luogo in cui c'era la presenza di Dio ma Dio non operava perché c'era commercio perché c'era una forma di peccato, di idolatria, di paganesimo appena è stato tolto quel paganesimo avvengono i miracoli quindi il guadagno è stato superiore e se voi ci fate caso zoppi e ciechi erano quelli che eh, non, avevano, non sono citati prima perché forse non avevano neanche la possibilità di pagare per entrare nel tempio non avevano la possibilità di comprare colombi non avevano la possibilità di comprare agnelli non avevano la possibilità, non avevano soldi da cambiare per loro forse era chiuso il tempio non potevano entrare e certe volte noi siamo così noi chiudiamo le, le, le porte alle persone perché non abbiamo la capacità no, vogliamo imporre su di loro pesi che non sono secondo la parola di Dio quello, quel luogo che doveva essere un luogo di benedizione era diventato un luogo di assenza di benedizione non voglio dire maledizione perché non c'era maledizione era assente di ogni benedizione c'era Dio ma Dio non agiva come, come facciamo a sapere che c'era Dio? lo sappiamo perché quando Gesù è morto si è squarciato il piede del tempo quello è il segno dell'abbandono di Dio del tempo quindi fino a quel momento Dio, Padre, Dio, Dio del cielo era là ma la mentalità pagana che avevano gli ebrei aveva bloccato la mano di Dio perché ormai Dio non era più un padre Dio è il tuo padre un po' più convinto non possiamo commercializzare con il nostro padre noi dobbiamo farci trasformare e aprire il nostro cuore togliere da noi tutto quello che è paganesimo sì. è anche il peccato. Più noi facciamo pulizia dentro di noi, perché noi siamo il tempio dello Spirito Santo, <ride> più Dio si serve di noi per compiere i miracoli pubblici. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Gloria a Dio. Quindi, fino a quel momento, Gesù fino a quel momento sappiamo che la legge di mosè era stata così tra virgolette un po' deviata ma Gesù non ha tolto le regole se noi pensiamo che Gesù ha tolto le regole siamo fuori strada siamo liberi Prima eravamo peccatori ed eravamo schiavi del peccato, non potevamo dire no al peccato, ora siamo liberi e possiamo dire no al peccato. La stessa libertà ci dà la possibilità di dire no al Signore, la libertà, per come la, la usi, eh, ti dà la possibilità di fare o non fare quello che vuoi. Prima non era così. Prima il peccato, tu eri schiavo del peccato, non potevi dire no al peccato e non potevi dire sì neanche a Dio, perché schiavo del peccato non è libero per Dio. Cristo ha spezzato le catene, ti ha liberato, ma se tu vuoi stare col peccato, ancora ci puoi stare, sei libero di farlo. La libertà non è quella che ora sono libero faccio quello che voglio. No, Gesù non ha tolto le regole, le ha ristabilite, le ha portate nell'ordine, che era nel pensiero di Dio. Ora voi pensate che quando Gesù ha detto, eh, quando hanno detto a Gesù, ah però se mia moglie mi tradisce sono libero, sì tu puoi fare quello che vuoi devi sposarti 30 volte come dice la legge di Mosè vabbè, ma Mosè l'ha fatto perché voi eravate poveri di cervello, di intelletto e ve l'ha concesso ma in principio Dio ha creato Adam ed Eva ed era la coppia che doveva andare avanti non lo la poligamia la monogamia io so della monogamia Amen. quindi Gesù ha semplicemente tolto una regola umana stabilire la regola di Dio e la regola di Dio qual era? Isaia 56,7 li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa d'adorazione i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare perché la mia casa sarà chiamata casa di orazione per tutti i santi. quindi Dio non era con... Gesù non era contrario ai sacrifici io, voglio andare anche oltre questo, Gesù i sacrifici che la legge di Mosè prescriveva, perché sappiamo che Gesù ha adempiuto completamente tutta la legge, mentre era in vita lui festeggiava la Pasqua, se c'era da sacrificare l'agnello lo sacrificava, il problema era con quale atteggiamento c'era andava la presenza di Dio qual era il tuo modo di vedere le cose di Dio, di pensare le cose di Dio, qual era il tuo modo di ragionare alla presenza di Dio, chi è Dio per te, chi era Dio per te, per gli ebrei chi era Dio. Quindi, anche tu sei chiamato a cacciare i venditori del tempio, del tuo tempio, delle persone che stanno davanti a te, sapete la, la mentalità... Dei, eh, delle persone usciamo un pochino fuori dalla chiesa ok? tu sei chiamato a cacciare i pensieri pagani delle persone perché Dio li vuole liberare non è solo qualcosa che riguarda te personalmente che è un lavoro che avresti già dovuto fare se non l'hai fatto lo devi fare va bene ma tu sei chiamato a fare come ha fatto Gesù a cacciare i venditori dal tempio a cacciare compravaluta di cambiavaluta nel tempio a togliere le cose pagate da parte, che, che si trovano nelle persone a me tu sei chiamata a imitare Gesù non è solo il pastore che lo fa ma anche tu lo devi fare io prima di vi voglio leggere un altro brano No, no, sempre versetto 15. Ma il capo dei sacerdoti e gli scribi, viste le meraviglie che egli aveva fatto ai fanciulli che gridavano nel tempio dicendo: Sanna, figlio di Davide, ne furono indignati. E gli dissero: Senti tutto ciò che questi dicono? Gesù disse loro: Sì, non avete voi letto dalla bocca dei bambini e dai lattanti? Tu sei, ti sei procurata la lode? La lode e lasciateli uscire dalla città verso Betania e là passò la notte. ora, Naturalmente, eh, questi sacerdoti, in quel momento, in quel momento loro stavano, eh, erano a servizio del diavolo perché stavano criticando Gesù, ok? Quindi era la voce del diavolo che stava parlando in quel momento. Ma voi ci fate caso che non hanno rimproverato Gesù per aver tolto il cambiavalde e i commercianti, non gli hanno detto che stai facendo, perché? Perché il diavolo lo sa quando noi leggiamo secondo, secondo il pensiero di Dio, lo sa quando noi togliamo le cose sporche dalla nostra vita, le cose pagate dalla nostra vita, il diavolo non ti può accusare delle cose cattive. Tant'è che i sacerdoti non hanno accusato Gesù per quello che aveva fatto prima, perché anche loro probabilmente sapevano che non andava bene quello il diavolo non ti accuserà mai per il bene che tu fai alle persone per averle liberate dal male il diavolo ti accuserà perché vuole che la tua mentalità ritorni indietro e ti accusa per cose che tu neanche immagini quali erano le cose che, eh, per cui hanno accusato Gesù perché aveva guarito le persone cioè perché aveva fatto esattamente quello che diceva la legge di Mosè cioè che quel luogo doveva essere un luogo di adorazione lo hanno oltraggiato, lo hanno rimproverato perché lo lodavano, perché aveva guarito le persone. Il mondo, ricordati, che sempre ci proverà a farti cambiare idea e non ti farà cambiare idea sulle cose in cui sei convinto, ti farà, cercherà di farti cambiare idea sulle cose in cui non sei convinto. Dove ci sono i dubbi? Dove può trovare qualche dubbio? E qual era il dubbio in questo caso? Eh, che i sacerdoti volevano insinuare perché i bambini lo lodavano i bambini dicevano sanne per loro era qualcosa eh, forse il punto debole pensavano che Gesù lì potesse cadere visto che Gesù era di cuore aperto verso i bambini e invece Gesù ci dice ma scusatemi che cosa dice la parola la bocca dell'antenne dei bambini ti loda". ora dobbiamo iniziare a pensare che Molte volte noi siamo convinti di alcune cose, perché il Signore ce le ha messe nel cuore in maniera radicale, lo sappiamo bene, alcune cose noi sappiamo bene che sono giuste e che dobbiamo portare avanti quelle cose, noi sappiamo benissimo che in Cristo noi siamo salvati, che in Cristo noi siamo potenti, che in Cristo noi siamo... Eh... Benedizione per gli altri, noi lo sappiamo, siamo convinti di queste cose, ma ci sono cose invece che arrivano alle persone e ci, ci mettono dei dubbi. Il tentativo del diavolo è quello: metterti dei dubbi, perché appena riesci a metterti dei dubbi, tu sei fritto, cadi e non puoi fare più quei miracoli che il Signore di... vuole nella tua vita. Come fai a capire quando quel dubbio non viene da Dio? E intanto se ti turba, se ti turba non è una cosa che viene da Dio. O comunque anche se passano giorni e continuano a, turbar a turbarti quella cosa, non, ti viene, da non viene da dire. Un'altra cosa che è sicuro che non viene da Dio è quando anziché portarti avanti, ti porta indietro, anziché mostrarti le cose nuove, perché Gesù che cosa ha fatto? Ha tolto cose che erano vecchie, ha ristabilito ha restaurato le cose che erano del cielo. Quindi, quando noi vogliamo muoverci in una direzione, il mondo ci dice, no, ma questa direzione è sbagliata e ci viene la parte del mondo, allora se buttiamo quello che stiamo, che stiamo andando nella parte giusta. Ricordatevi che nel, nella vostra vita ci possono essere miracoli quando voi ascoltate la voce di Dio, quando voi stabilite un rapporto con Dio guardate che il Signore non vede cosa fate durante il giorno se siete bravi, se siete cattivi se state combinando qualche marachella. queste cose le dobbiamo guardare noi perché il diavolo ci accusa e ci frena Dio non ci accusa al momento un giorno forse ce ne renderà conto ma in questo mondo siamo noi che dobbiamo autogiudicarci siamo noi che dobbiamo andare alla presenza di Dio e farci avviare il nostro Santo siamo noi che dobbiamo metterci in ginocchio e dirci, Signore, perdonami. Ma non perché il Signore ci deve dare qualcosa in cambio. Lui già ce lo va. Quello che il Signore ci ha promesso è già nostro. Non è il peccato in sé che la mano di Dio. È il nostro atteggiamento che abbiamo nei confronti del peccato e nei confronti di Dio. Dio è Dio dei miracoli. Se noi iniziamo a togliere nella nostra vita le cose, i pensieri pagani che abbiamo, Dio è potente da compiere guarigione nella nostra vita. Non è una cosa che devi sforzarti tu da solo. Tu devi prendere autorità come ha preso Gesù davanti al diavolo e devi mai perché in questo tempio santo comanda Dio. Amen. Amen. Nella mia vita santa comanda Dio. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen in questo luogo santo comanda Dio noi dobbiamo ristabilire di quello che il diavolo ha distrutto con Adamo chiaro? non è un'opera che devi fare tu è un'opera che deve fare Dio tu devi cacciare il diavolo e basta come ha fatto Gesù in quel tempio l'ha riportato come Dio lo voleva quel tempio certo poi Gesù se n'è andato a Gesù tornare tutte cose come erano va bene ma il luogo santo della tua vita lo devi mantenere pulito nel senso non è che devi fare pulizia tu tu non puoi fare pulizia non, non hai la capacità non tocca a te tocca a te metterti la presenza di Dio e dire: signore io voglio che questi cambiavati questi demoni se ne devono andare e non devi permettere a nessuno di questo mondo di, di sconcertare la tua mente di farti partare indietro no avanti sei tu che devi cambiare il mondo sei tu che devi illuminare le persone Gesù quando i eh, sacerdoti ci dissero eh però non è che è giusto così che i bambini ti lodano non è che Gesù si è fermato là e ha detto ma forse hanno ragione mm, però certo Gesù ha ribadito, ha cancellato la loro diaboleria, il loro modo di pensare diabolico lo ha cancellato e gli ha detto la parola di Dio dice, la bocca della tanti mi loverà, non si è fatta influenzare dal pensiero malvagio dei sacerdoti, sì, ed erano pure sacerdoti. Capite? Il senso, che cosa vi voglio dire? Le persone, volete, avete due possibilità, infatti ieri Gesù ci, Gesù ci ha detto che dobbiamo chiedere lo Spirito di sapienza. Dobbiamo chiedere lo Spirito di Sapienza, dobbiamo spirito di sapienza. Noi perché dobbiamo avere la capacità dare, di parlare con le persone in maniera le loro Amen. Gesù ci dice due cose. La parola di Dio ci dice due cose. Le, comp le brutte compagnie cioè quelle che hanno un'influenza negativa su di noi, le dobbiamo allontanare, Però ci sono, ci sono delle occasioni nella vita in cui le brutte compagnie noi ce la dobbiamo tenere. Non ce n'è niente da fare. Ma è sì, Vabbè, la convivenza... Non no, lo so, al lavoro, c è c è. a scuola, all'università, alla banca, non ah, andare alla posta, c'è chi che non mi può vedere. Ma è che è le cattive compagnie che fanno male alla mia vita io le dovrei evitare ma se non le posso evitare io devo essere buon, un buon esempio per quella per persona Amen. cioè quella persona non mi può influenzare negativamente perché se no sto tempio ritorna di nuovo pagato Amen. devo essere io a illuminare quella persona a portare amore a quella persona Amen. lo so, è difficile che fanno lo saccio insi capito, chiedo quando mi sbota lo stomaco e vi assicuro che ce n'è gente che è proprio non è che Viene questo idilio di felicità, che bello lo incontro. Ma quando lo incontro lo dico, signore, anche prima ricordavo, signore, ho incontrato quella persona. E ti metti là là, dice: Che devo fare? Gli dico quattro parole, lo benedico. Ma che ragionamento è? Devi benedirlo, a prescindere. Vinci il male con il bene. Vabbè, vabbè. Chiaro, vinci il male con il bene se proprio non puoi fare a meno di incontrare quella cattiva compagnia allora vincila col bene apri la tua bocca non per dire eh, hai ragione, apri la tua bocca per dire Gesù ha ragione Amen. quello che fai tu non lo stai facendo né per me né per te non lo stai facendo né per guadagno da parte mia né per guadagno da parte di Dio tu lo stai facendo per onorare tuo papà il Dio del cielo tu devi essere una testimonianza la tua bocca deve produrre suono luminoso e i tuoi occhi devono produrre suono luminoso profumo di rosa dovete mandare lo so che qualcuno si metterebbe di morire soffocato la nostra presenza ma talmente deve essere grande la presenza in noi che vogliamo che la presenza in Dio Stermi no. tutti i nostri nemici. Lo so che volete così, ma non è così, mi dispiace. Dobbiamo crescere in questo. Perché se noi cresciamo in questo possiamo superare le difficoltà. Possiamo andare avanti. Ma secondo voi Gesù non aveva la capacità sulla croce di dire: E tale, che scena, ora vi elimino tutti. Gesù, che ha sofferto, dice. Eh, ma Gesù era Gesù no Gesù era un uomo in quel momento che eh, ingiva e si fece male e si fece male di brutto eppure da là sopra ha detto perdonami e lo ha detto convinto non è che lo volesse tanto per te. ora nel momento in cui Gesù sulla croce ha detto perdonami chi, chi guadagna un appe? Dio forse ha aperto i cieli perché ha visto il cuore di Gesù che ha perdonato no lo stesso è morto Devi morire a te stesso davanti a queste cose. Comunque il discorso di oggi era soprattutto che Gesù è rimasto fermo in quello in cui credeva, in cui si pensava nella presenza di Dio, non si è fatto intimorire eh, dai sacerdoti, perché quello è il messaggio di oggi, nel senso che ha mantenuto la sua fermezza nella cosa del cielo, è stato sapiente in quel momento. Non gli ha detto una cattiva parola ha pronunciato solo la parola di Dio e gli ha detto qual è il tuo problema? mi stanno lodando quindi è arrivato a un certo punto Gesù se no. n'è andato da quel luogo perché Gesù non poteva stare con eh, i farisei che tra virgolette governavano quel luogo non erano loro che governavano veramente, era Dio che lo governava quel luogo perché apparteneva a lui ma in quel momento erano nelle mani dei farisei nelle mani dei sacerdoti e in quel momento Gesù ha trovato bene fare una cosa sola andarsene e se n'è andato a Betania abbiamo detto all'inizio quando non trovi un ambiente idoneo quando hai finito di fare tutto quello che tu hai fatto, quando una parola cattiva ti ha toccato il cuore, magari Gesù non è stato toccato nel cuore, ma noi possiamo essere toccati nel cuore in maniera cattiva, dobbiamo andare a Betania. Betania è il luogo della casa, della famiglia. Betania e Gesù aveva i suoi intimi amici, c'era Marta, Maria e Lazzaro. Betania era il luogo dove Gesù poteva andare a riposare, poteva andare a parlare ed è diverso che andare con gli apostoli. Gli apostoli erano i suoi, ehm, lui era il rabbino, I rabbi, e eh, gli apostoli erano i discepoli, ma lì non andava dai discepoli, lì andava in una casa, in una famiglia, erano amici. Riconosceva Marte, Maria e Lazzaro. La sua, il suo luogo di riposo, dove poteva stare tranquillo che non c'erano persone che l'avrebbero criticato, anzi che lo avrebbero consolato. Gesù è andato là, probabilmente ha parlato e ha raccontato: Sapete che è successo già? E Marta, Maria e Lazzaro, pensate a questa scena che magari lo abbracciano e ci dicevano: Guarda, la tua amicizia con Dio e la tua amicizia è con noi è meravigliosa, noi vogliamo andare alla presenza di Dio come tu sei venuto da noi, a casa nostra a visitare casa mia Gesù vuole venire nel tuo cuore vai a Betania quando tu hai persone che parlano male hai persone che ti vogliono battere che ti vogliono eliminare trova la tua casa nella persona che ti può aiutare non nella persona che ti dici eh ma forse e fai sai che io ho ragione sei esagerato, c'era Dio che hai tanto tutte cose all'aria Cioè non ha trovato noi malta Maria eh, Lazzaro Sicuramente non gli hanno detto che ha esagerato Lo avranno consolato Esagera ti dice il Signore Esagera Alza la voce contro il diavolo Esagera Perché se non esageri la gloria di Dio non può scendere, i miracoli che sono accaduti in quel giorno non potevano venire. Non pensare che avere una vita... Aspetta, come dice un certone, che non si espongono troppo, dicono che mantengono un livello basso, perché così le persone non bagnano. Vabbè, ma tu non la fai parlare le persone sulla tua vita privata, sulle tue follie, ma per le cose del Signore esagera. Esagera perché se no non li vedrai miracoli. E quando ti senti abbattuto vai a Betania. Cerca le persone che ti possono controllare, non quelle che ti criticano. Ti ringraziamo Signore per la tua grazia, la tua misericordia, la tua bontà. Vogliamo Signore che tu possa entrare nel nostro cuore e liberarlo da ogni male entra nel nostro cuore Signore libero da ogni male caccia via Signore mercanti e commercianti ma anche noi vogliamo alzarci in autorità Signore nella nostra vita nella vita della Chiesa nella vita delle persone alzarci in autorità e nel nome di Gesù Cristo noi vogliamo cacciare via Signore ogni demone pagano che rende la nostra vita pagana che rende la vita delle persone pagane Signore Tu ci hai dato l'autorità Signore ci hai dato la potenza Vieni col tuo spirito, Padre, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù parla, Signore, con il cuore. la tua parola possa oggi penetrare nella profondità dei nostri pensieri. Vogliamo esagerare, Signore, nelle tue cose. Vogliamo portarle in alto. Vogliamo, Signore, che le nostre bocche, i nostri occhi si illuminino. Che diventino luce per questo mondo. Vogliamo diventare profumo, Signore, per questo mondo. Nel nome di Gesù, Signore. non vogliamo una religione pagana nella nostra vita e come non la vogliamo nella nostra vita non la vogliamo neanche nella vita dei nostri amici o dei nostri nemici vogliamo cambiare completamente il nostro modo di vedere e di pensare la vita alla tua presenza ti prego Signore nel nome di Gesù non abbiamo bisogno di trombe che suonano Abbiamo bisogno, Signore, di voci angeliche che parlano, di voci benedette che parlano. Senti la tua mano nel nome di Gesù, vieni col tuo spirito, vieni col tuo spirito, Signore, vieni col tuo spirito. Noi vogliamo venire alla tua presenza, non come qualcosa che è un peso nella nostra vita. Vogliamo venire alla tua presenza con quella convinzione che tu ci benedirai, che la tua parola ci benedirà, che la tua parola in noi diventerà una pianta potente, un seme glorioso, un frutto glorioso. Signore, noi non vogliamo venire alla Tua presenza per, per la paura di ricevere qualche punizione. Non vogliamo venire davanti a te, Signore, pagandoti o ripagandoti del bene che fai nella nostra vita o pagando il bene che farai nella nostra vita. Signore, in un modo o nell'altro noi vogliamo cancellare ancora, vogliamo togliere dalla nostra mente questa religione pagana o la mentalità cattolica, Signore, che ancora c'è dentro di noi. Signore, nel nome di Gesù Cristo, vogliamo offrire noi stessi, come l'unica cosa che tu puoi accettare, come l'unica offerta, come l'unico sacrificio giusto e buono ai tuoi occhi. Oh Dio buono e misericordioso, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Fai il Signore un risveglio nella nostra vita, che sia un risveglio di potenza, Signore, che sia un risveglio dove si vede la potenza della gloria di Dio scendere su di noi nel nome di Gesù. Non vogliamo più avere parole da noi stessi, ma vogliamo avere una parola di potenza, Signore, nel nome potente e glorioso di Gesù.